No, io volevo ringraziare perché ho ascoltato tutto il pomeriggio e, e mi sono divertito moltissimo, per cui ringrazio veramente tutti i colleghi, gli amici, il sindaco che hanno partecipato, è stata una giornata davvero intensa e, e nella, dalla quale ho imparato tantissime cose. E la, la festa dell'albero, lo sappiamo, è una festa addirittura di fine ottocento nel nostro paese, che poi eh, C'è stato un periodo in cui anche nella scuola fu subito diciamo adottata dalle scuole eh, già alla fine dell'Ottocento, quindi ha una, una delle più importanti e più remote anche eh, occasioni di riflessione sulla natura che viene importata nel nostro paese e positivamente attecchisce già in un'epoca nell'Italia liberale insomma e quindi mi sembra giusto onorarne la memoria e continuarla naturalmente a maggior ragione nel nostro tempo grazie a tutti ancora e buona serata e grazie anche a tutti gli amici di BC che hanno reso possibile questa, questo bel pomeriggio grazie